Per alcuni, dormire in camere che varcano il confine tra questo e l'altro mondo è un modo di scoprire la storia e la cultura. Ma per molti, ritrovarsi di fronte a qualcosa di inspiegabile può essere un'esperienza inquietante e sconvolgente, e così, ci si ritrova ad essere testimoni diretti di eventi soprannaturali, di cui si è scettici fino al momento in cui, la luce trema, il cuore batte all'impazzata, una paura irrazionale ti pervade. Ti convinci che i fantasmi non esistono. Cerchi di creare nella tua mente un pensiero razionale per quello che accade, ma non lo trovi e tremi dalla paura. Benvenuti in Smovier, nelle seguenti clip, gli hotel più infestati. Buona visione. I decided to turn on my camera because there's something really scary going on in here right now. I'm in the hotel room and I was laying here watching CNN e questo telefono si tratta il cradolo e non ho idea perché in questa clip un uomo prende una camera di un hotel per la notte ma dopo essersi sistemato in stanza accade qualcosa di terrificante e decide di filmare il tutto qualora si fossero ripresentati quei fenomeni così armato di telefono inizia a registrare the sink and landed right in here in this, sh in this shadowy area it's really freaking me out so I decided to turn on and I don't know crap Poco dopo la cornetta del telefono viene scaraventata via dalla sua base I know I got that that's crazy The, phone, the phone's not even plugged in on the wall. For me? Anything? <laughs> oh. Anche l'asciugamano viene trascinata a terra da una forza invisibile. I fenomeni non si placano, anzi sembra che aumentino ulteriormente. L'uomo chiede alla presunta entità di smetterla perché lui vuole dormire. Okay, it's freaking me out, but you're not really scaring me. apre anche la porta della camera invitandola ad uscire, ma non ottenendo risultati, cerca addirittura di sfidarla, provocandola chiedendogli di spostare dei bicchieri di plastica che l'uomo aveva posizionato sul lavandino. Il video si interrompe bruscamente, e non ci sono altre informazioni riguardo che fine abbia fatto quell'uomo. ufficiale di sicurezza, Alex Nunez, che ha lavorato all'armeria di San Francisco per oltre cinque anni, ha catturato un presunto fantasma, mentre apriva le due porte principali della sala dell'armeria. Dopo aver sentito quello che sembrava movimento di sedie nell'area lounge, Nunez, ha iniziato a registrare sul suo telefono. Questo è quello che riprende. Oh hell no, this is what I'm talking about dude, this is what I'm talking about, this is what I'm talking about, I'm here in this building by myself bruh, by myself, fuck that Il canale Mystic Ghost ha pubblicato un video dove alcuni elementi del loro team svolgono un'indagine nel Baker Hotel, in Texas. Questo è quello che accade.